Almeno da parte di Tsipras una responsabilità, un'onestà intellettuale, un'onestà politica a cui non eravamo più abituati da tempo. L'hai riscontrata anche presso il popolo questa, appunto questa quest alta opinione della politica in fondo? Sì. Questa è una cosa che mi ha stupito, c'è un senso diffuso di partecipazione politica tra la gente, sia tra chi è militante, attivista, ma anche chi non lo è, nei bar, nei ristoranti si discute di politica, si ragione di politica di una cosa che riguarda l'essere cittadino. Penso che la profonda crisi economica che ha subito quel paese, ma anche la tradizione storico-politica, il passaggio attraverso il regime, la lotta contro il fascismo dei colonnelli abbia radicato un senso profondo che non è non è svanito negli anni nel documentario che si chiama La Grecia è vicina perché si riferisce continuamente all'Italia la cartina di Tornasole è una famiglia italo-greca che torna in Grecia per votare, si riferisce continuamente all'Italia e richiama l'Italia, gli italiani a un, una responsabilità che, a cui i greci ci hanno chiamato Non è una cosa solo della questione della Grecia, è una questione eh, generale de, dell'Europa dobbiamo ritrovare le radici democratiche, le radici di giustizia sociale e di coesione sociale e di solidarietà in Europa. Questa Europa come l'abbiamo vissuta non funziona, questo ha detto Tsipras, questo penso che dice il popolo greco da cinque anni. Oggi all'amod di un documentario molto bello, molto importante che appunto esegue un parallelismo tra le ultime elezioni politiche in Grecia e il periodo della dittatura. Adesso però Tsipras di nuovo chiama il popolo a decidere dato che con la Troica non si ragiona. Non si ragiona e io penso che in queste ultime ore si sia veramente svelata la verità per chi non l'avesse ancora capito, cioè, questa veramente non è la nostra Europa. Ehm... L'idea di, una, di tutti, i leader europei, tutti i leader europei che si permettono di interferire in maniera così pesante dentro la legittima eh, decisione di un governo di fare una consultazione democratica fra i propri cittadini rischiando naturalmente anche di poter perdere perché che denota diciamo, una scelta come dire, di coraggio e di rispetto per la volontà popolare che da noi ce la sogniamo. Tu che conosci bene anche la situazione interna nel tuo paese, come pensi che, che andrà questo referendum? Io penso che tra l'altro per la durezza del, de, del problema che si è posto in Grecia i cittadini greci sono comportati in una maniera molto tranquilla e veramente mi sono meravigliato anch'io. Questo significa una cosa molto importante, che hanno fiducia su tutto quello che succede nel nostro paese. E il referendum vedremo come eh, finirà, se vince il no, eh, sarà una cosa molto importante per trattare con migliori, da, da migliori posizioni con le istituzioni europee e le istituzioni internazionali il Fondo Monetario Internazionale che ha una funzione inammissibile se vince i sì Tsipras ha detto praticamente che dovremo andare alle elezioni lì sarà una cosa molto complicata per loro perché le elezioni io sono molto fiducioso che le vincerà il Sirisa di nuovo cioè dovranno trattare con noi perché è indispensabile o è impensabile che in Grecia si può, può essere in questo momento rappresentata da una coalizione di forze che, che sosterranno un nuovo memorandum. È impossibile di avere la maggioranza nel Paese e questa cosa la vedremo anche eh, nelle settimane a venire. Il fatto che il, il, il governo Renzi si permette di dire a, a Tsipras eh, non cercare di fare il furbo, non cercare di essere quello che fa quello che io non posso fare, ammettendo in maniera assolutamente esplicita che di mestiere il nostro capo del governo fa il servo della troica. Fa il servo della troica, io non ho un altro modo per definirlo.